momento in cui voi mettete qualcosa su internet non vi appartiene più, non lo potete controllare e qualsiasi cosa bella o brutta può fare il giro del mondo, ricordatevelo sempre, ok? Allora vi salutiamo, diamo un <ride> <t> <t> i ragazzi dai pericoli che i social diciamo, possono, possono creare a chi giovanissimo spesso e volentieri si avvicina a loro senza averne la conoscenza giusta. Certo. Oggi la nostra presenza qui è proprio quella di lanciare un messaggio di attenzione sull'uso di questo strumento, che è uno strumento che ha una valenza veramente importante, soprattutto nel campo di una regione popolare. 好<音><音><音> possono vivere gli effetti dei tempi sì, che i fenomeni fenomeni il del forno e del forno e del solo io ce l'ho con questo quindi tutti quanti abbiamo lo smartphone e quindi voi con gli smartphone che cosa fate? lanciate messaggi agli amici, entrate in gruppi ci sono oggi anche Whatsapp, chiami così, qualcosa del genere c'è anche, eh, c'è cioè soprattutto WhatsApp. io sono fiero di non, non averli questi strumenti comunque, però con questo non voglio dire che voi non li dobbiate bene ma dovete saperli usare bene, ragazzi perché se voi usate la rete Dovete, quando voi usate perché poi io guardo i profili sono giovanissimi che le scrivono hai le gambe storte, hai questo, hai quella le scrivono cattiverie e trovo questo fenomeno veramente incredibile, allucinante. Cioè se a me Alessia Marcuzzi non piace, io vado sulla foto di Ilari Plasma, guardo guardarmi la sua foto oppure passo avanti, commento un'altra cosa, ma evito di di scrivere le vere di questo tipo. Parliamo di personaggi famosi, tanto quanto, insomma, sono, sono forti, hanno le spalle larghe e possono proteggersi da questo tipo di attacchi. Quando questi attacchi vengono ricevuti poi da una ragazza della vostra età, il vostro coetaneo, e prima appunto questo le faceva l'esempio, che possono essere le orecchie a sventoli, o può essere, a sventolo può essere qualsiasi altro difetto fisico, e viene messo nei veri strof che sono con voi a darvi una mano su questo. Bravo, grazie, grazie. Un po'... Io volevo ringraziare ancora una volta la Presidenza di Stato per averci ringraziato più che per questa manifestazione così importante. Io oggi ho diciamo, solo espresso il mio parere, quindi le persone che mi hanno mai amico, non ho la a toccare ha niente, ma che hanno riso su quell'episodio, che hanno invitato i loro compagni a scaricarsi il video e che hanno manifestato, no, contribuito quindi a dare più forza anche al cosiddetto burro o al branco con tutti quegli erecchi che hanno generato un grande effetto di sulla vita. Quindi la volte anche non parliamo. Sì, A saperla bene utilizzare. Non è piacevole che la rete venga utilizzata per calunniare, per screditare, per dire quanto è brutto quel ragazzo o quella ragazza o le gambe storte. Questi ragazzi non va affatto e allora bisogna insistere, continuare a insistere nelle scuole con un'educazione.